È arrivato il momento di rifarmi il guardaroba, a parte che nella scatola in cui mi hanno comprata c'era solo questo abitino. E poi con la mia American Express potrò comprarmi di tutto. Scarpe, vestiti, qualcosa per il freddo che sta arrivando. Però c'è solo un problema, devo chiedere a lui se mi accompagna. Mm -hmm, questa pallina la metto qua, questa pallina la metto là. Lui! Chi è? Chi è? Ah ma sei tu! <ride> Luì, ascolta, ho bisogno di andare a fare un po' di shopping. Non ho vestiti, non ho scarpe, inizia anche a fare freddo. Ti prego, lui, mi accompagni. Amore mio, se hai la carta Visa, possiamo comprare tutto quello che vuoi, sia per me che contro te. Signori, di cosa stiamo parlando? Fantastica. Wow, finalmente siamo arrivati al centro commerciale. <ride> sì, eh, di cosa stiamo parlando? Senti, lui, tu cosa fai? Vieni con me, No, guarda, io approfitto, vado in bagno. Ci vediamo dopo. Ok, allora io vado. Ci vediamo dopo. Ciao! Ciao, ciao, Paola e eh, Sofì. Oh, quante cose belle! Devo prendere qualcosa anche a lui. Gli voglio fare una sorpresa per Natale. Oh, wow, ma questo maglioncino è proprio quello che ci voleva per coprirmi da questo freddo gelido. Mm, e poi, cosa c'è poi di altro? Ma c'è questo abitino azzurro, è stupendo! È stupendo. E poi è azzurro, il mio colore preferito. Sì, lo compro e lo indosserò per il rinfresco che faremo prima del nostro matrimonio. Oh, finalmente ho trovato le scarpe, ho girato tutto il centro commerciale e non le trovavo. Sono perfette da abbinare con i vestiti che ho appena scelto e che indosserò il giorno del rinfresco. Però adesso ho pensato solo a me e non mi sembra giusto. Devo comprare anche qualcosa a lui. Cosa gli prendo? Un paio di scarpe o un maglioncino? Voi, amici, che cosa mi consigliate? Oh, sono nel posto perfetto. Quante belle cosine per Luigi che ci sono. Questa camicia è stupenda, ha fiori, proprio come piace a lui. E questi pantaloncini neri sono abbinati perfettamente alla magliettina. Sì, glieli compro e gli farò una bellissima sorpresa. Oh, ma anche questo vestito è stupendo. Sarebbe perfetto per la nostra festa prima del matrimonio. Io regalo anche questo a Luigi. Voi amici, cosa ne pensate? Ma io dico, stavo scherzando. È ancora dentro. Cioè, ma sono le sei di sera. Cioè, ma io dico, ma... Ma come è possibile? Ma guardala. Cioè, io qua e lei lì. Ma si rende conto del tempo che è passato e trascorso? Lui... Ma lui chi? Ah, io. Ciao, lui. Uè, come butta? Eh, come butta? Guardala, è lì dentro, Sofì. Non butta via niente. Anzi, è lì che striscia come una pazza, eh. Carte di credito, contanti, sta bruciando tutto. Ma sì, dai, ma allora lì, fregatene. Devo averci qualcosa di fresco fra amici, va. Allora, è un'ottima idea, veramente un'ottima idea. Andiamo subito, però ricordati una cosa. Fatti dare due cannucce che io con queste braccia fisse non riesco a bere niente. Ok, dai, finalmente, sediamoci qui in questo bel posticino. Comunque, piacere, io sono Patrick. Eh, pensavo che ci fossero già presentati. Comunque, eh, io sono Luigi. Oh, ma non c'è più Luigi. Ma dove è andato? E io adesso con questo pacco super gigante, come faccio? Luigi, dove sei? Luigi, dove sei? Patrick. Patrick, dove sei Patrick? Oh, ma questi uomini che spariscono da un minuto all'altro, ma dove è andato? Non lo vedo più. <ride> Lui? Oh Clara, ciao, ciao, come stai? Guarda, sto bene, sto cercando il mio fidanzato. Sono andata a fare shopping, mi aspettavo fuori, ma non l'ho più visto. Anch'io, anch'io, sto aspettando il mio fidanzato, ma non so più dove è andato, Patrick. Lo conosci? No, non lo conosco. Senti, facciamo una cosa, Clara. Provo a chiamare lui e poi al massimo andiamo a cercare insieme anche Patrick, va bene? Sì, sì, grazie. Squilla. E niente, però mi ha lasciato a casa mia amica, capito? Ma è il tuo? Ah no, è il mio! Pronto? Ah, ciao! Pronto, lui? ma dove sei? Non ti trovo più! Io nel frattempo però ho incontrato la mia costumista, Clara, è qua con me, anche lei non trova più il suo fidanzato. Ma dove sei? Dimmi! Pronto, amore? Sì, eh, siamo qua al bar, vieni qui, raggiungici. Ah, ma sei con un'amica? E eh, vieni, portala qua, che gli presentiamo Alberto... Eh, Alberto, Mauro, ma come ti chiami? nomi difficili. Sono Patrick. Ah, va bene, arrivo, arrivo subito. Cosa ti ha detto, Sofì? Mi ha detto che in un bar ho incontrato un amico, sono andati a bere qualcosa, boom, certo Stefano, o forse Gennaro, non ho ben capito se sono uno o due. Vabbè, dai, cominciamo ad andare. Oh, ma finalmente ti ho trovato, eh? Ma... Patrick, ma cosa si fa qui con lui? Ma vi conoscete? Ma chi è Patrick? Zofia è il mio fidanzato Lui mi ha lasciato con questo mega saccone gigante che io non so più come fare per portarlo via Senti, eh, dove hai conosciuto Patrick? Luigi, ma cos'è che hai detto? Non si capisce niente Ma stai bene, ma ti stai sentendo male, c'è qualche problema Patrick, tutto bene? È successo qualcosa prima che noi arrivassimo? Sì, dai, lui, sarà uno dei tuoi soliti scherzi. Senti, io comincio ad andare, così poso questo sacco. Ah, stavo bevendo, stavo semplicemente bevendo, signori, nulla di trascendentale, fantastica. <ride>